per 10 secondi, a velocità 10. Sfiniamo un po' sul fondo del boccale lo zucchero. Posizioniamo la farfalla. Versiamo la panna. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e la facciamo montare per due minuti a velocità tre e mezzo. A questo punto dal foro del coperchio aggiungiamo il caffè con eh, le lame in movimento azionando il bimbi a velocità 3,5 senza impostare il tempo. Fermiamo il bimbi, la coppa del nonno è quasi pronta trasferiamola in congelatore per almeno due ore prima di servirla. Coppa del nonno, grazie e alla prossima ricetta.